Che, a mio avviso è l'antenna migliore per eh, le attivazioni sota o le attività in portatile in qrp. Antenna monobanda e facilmente si può cambiare banda per 40 20 10 metri. Gli 80 metri in, in portatile su un monte li vedo duri comunque si può fare anche questo. Allora, I pezzi gli elementi in stampa eh, PET-G, il contenitore del centrale del dipolo e l'elemento del eh, balun 1 1 per il dipolo. Partiamo da, c'è un po' di spazio, da il centrale dell'elemento del, del eh, balun 1 a 1. Allora oggi dovevo essere in attivazione sota italia eco romeo 309 monte pelpi però piove e allora ci mettiamo qui a fare a costruire un bel dipolo per le bande hf ovviamente accoppiata al dipolo c'è il suo balon 1 a 1 io preferisco realizzati montati in aria senza senza elemento in nucleo il toroide in ferrite e In questo caso sto utilizzando un filo smaltato da 0.8. Perfetto. Sono 12 spire, se non ricordo male. Eh, di 3 fili. Poi vediamo lo schema di collegamento dei fili. Comunque le attivazioni sotto, sotto la neve le ho fatte, al vento le ho fatte, al freddo bastardo le ho fatte, ma assolutamente non ci penso neanche a farle sotto l'acqua allora lo schema di collegamento è semplicissimo l'1 o un ramo del dipolo eh, il 2 entra dentro e si collega al 4 1 2 3 4 5 6 il 2 rientra dentro e si collega al 4 che andrà sulla calza del coassiale. Il 3, altro ramo del dipolo, che si collegherà al 5, che entra dentro e si attacca qui. due misure di prova Ok, direi che ci siamo ok direi che ci siamo ora mm, filo grigio mi ok pezzettini di filo, eccoli qua, speriamo. Via. E via. Allora io non so neanche se saldarcelo come avevano fatto qua aveva utilizzato prima di me questo connettore o oh. ah, si sì, va lo staticama so che mi hanno fatto loro un pezzettino di fermo retraibile veramente a pelo a ah, pila ok quello che hanno fatto loro. Dunque, questa è la parte bassa. Sì, benissimo bene, dimensioni ci stiamo molto bene un po' di stagno di pulire qui che almeno è apribile ok bene viti mm, facciamo qualcosa di no, Una volta fissato abbiamo i due rami del dipolo, i due elementi del dipolo, eh, no non mi sono sbagliato con le lunghezze, praticamente qui verrà fissato un fastone e eh, quando saremo in attivazione sotto, al centrale potremo attaccare vari tipi di rami di dipolo a seconda della banda che eh, abbiamo intenzione di attivare. 73.